E a caso, non a caso ho voluto iniziare a riprendere il commento dal versetto 22 perché l'introduzione, la lunga introduzione della scorsa volta che vi spero sempre di che possiate guardare prima di questa puntata abbiamo potuto vedere, abbiamo toccato con mano come eh, ci sia sempre stato questo alone negativo su Esaù da parte di tutta la tradizione rabbinica e oggi voglio darvi qualche citazione perché non è sufficiente, il fatto che io ve l'abbia detto è sempre meglio andare a vedere i testi. Se vi piacciono i nostri, i nostri programmi, se vi piacciono i nostri contributi, vi preghiamo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, che è assolutamente gratis, attivare la campanella così sarete avvisati anche eh, per le nostre ulteriori pubblicazioni e le dirette del sabato mattina, un orario terribile perché trovarsi le 8 di mattina è terribile, comunque non si può fare diversamente per non rovinarvi, i sabati per chi vuole ascoltare e vuole partecipare alla diretta con domande e considerazioni eh, sui vari temi delle para shop del, durante l'anno del calendario biblico eh, ebraico e credo che eh, poi se volete per caso approfondire i nostri corsi avete sempre la possibilità attraverso la piattaforma di youtube di verificare i tre livelli per abbonati sentite Cosa dice il Rashi? Come traduce e, come, e, cosa, e cosa dice del nostro versetto 22 del capitolo 25? Ora i figli si urtavano nel suo seno, ed ella disse: Se così, per quale motivo?. Io è una frase un po' strana, eh, diciamo che manifesta una, un, un dolore, un dispiacere, quasi una forma di, di profezia della discresia eh, tra i due fratelli. E andò a consultare il tetagramma è una frase apparentemente innocente interpretata spesso non lo fa rashi in maniera spirituale andare a consultare il tetagramma sembrerebbe quasi mettersi lì in preghiera e parlare con qualcuno che ovviamente non vedi e avere risposte nel tuo intimo in base a quello che tu possa interpretare in realtà questa frase questa frase è è una frase, diciamo, antropopaticamente, anche antropomorficamente, ma soprattutto antropopaticamente molto importante, perché indica un'alta considerazione dello jalismo che il tetagramma possa essere consultato attraverso alcuni segni di mediazione con la presenza, la presenza del tetagramma stesso vicino a chi lui ha scelto per quella che noi definiamo l'economia della salvezza. Non a caso Rifka è moglie di Isaac e sapete come questo matrimonio sia stato voluto, combinato, l'abbiamo visto nei capitoli 24, 23, non vi ricordate, da Assembarokou. Quindi questo andare a, diciamo, a consultare no? l'Hidrosh, Darash, no? da il Darshan, indica proprio un voler cercare la volontà di Dio non in base a quello che io presumo che lui mi dica, ma in base a quello che oggettivamente lui mi dice. Potremmo dire fisicamente, ecco perché ho detto antropopaticamente e forse anche antropomorficamente. Chiaramente, Rashi su questo non dice assolutamente nulla e anzi, se sentisse un discorso del genere, si sì, alzerebbero i capelli dal, dalla sua testa. Sentite cosa dice, i due fratelli si urtavano, si urtavano, dice si deve ammettere che questo testo dice interpretami, perché no, non dice chiaramente che cosa significa l'espressione si urtavano e poi si afferma se è così per quale motivo io, questa frase ripeto di sua madre, della loro madre è un po' così. I nostri rabbini hanno interpretato il verbo nel senso che correvano, la forma verbale infatti eh, di va... I sasu si urtavano, è fatta derivare dal verbo Ruz che vuol dire correre. A volte questi collegamenti filologici da parte non solo dei, dei, dei maestri, dei commentatori, ma anche nella Gmarà, eccetera, nel Talmud, sono un po' forzati, ma c'è la libertà di poterlo fare, visto che primo il brano non è vocalizzato, secondo il valore polisemico di tantissime radici del, del vocabolario ebraico che comunque è, è molto scarno rispetto a quello latino, quello greco, eccetera può permettere queste cose quindi non è una forzatura anche se di fatto un filologo oggi vi direbbe che è una forzatura ecco, ma sentite dice in che senso correvano? quando Rivka passava vicino alle porte della Torah di Sem. Lasciamo stare, qui ci serve da spiegare cos'è la, la, la Torah di e andremo a finire in un discorso escatologico e stare. Comunque, quando era vicino no, alla Torah, e, e Ever, Yaakov, correva, cioè lottava per venire alla luce perché Yaakov, già dal seno della madre, sentiva l'attrazione per la Torah, per le yeshivot, per la meditazione, per lo studio, per la preghiera. Quando invece lui passava vicino alle porte dell'idolatria era Esau a lottare per venire alla luce, questo cosa significa? Significa che ehm, questo è scritto in Genesi Rabbà eh, il 60 capitolo versetto 7 che già questo eh, marchio negativo su, su, su, su Esau l'idolatra veniva manifestato già in seno dalla madre, come se fosse stato proprio una, una che lui fosse un rascia fino appena stato concepito eh? questo è un po' ma poi vedremo dopo che addirittura c'è questo apparentamento con Roma piuttosto forte il testo di Genesi Rabà dice che le porte della Torah sono le scuole rabbiniche di Sem e di Hever che Giacobbe frequenterà in futuro niente più di meno e lo dirà poi Rashi nel versetto 17 le porte dell'idolatria invece sono quei templi pagani frequentati da Lempio e Zav, quindi quando lei per strada passava la madre dei tempi pagani si sentiva questo correre, questa tendenza del figlio cattivo verso le porte del paganesimo. Altra interpretazione, dice sempre: Rashi, e si surtavano l'uno con l'altro, litigando tra loro per l'eredità dell'Olammazè e dell'Olamabah, dei due mondi. Ella disse: eh, Se è così, allora eh, no, dice se è così, per quale motivo io eh, poi rimane la frase tronca volutamente, indica se è così grande il dolore del parto, molto probabilmente questo è plausibile, perché dare alla vita a due gemelli, due Tomim eh, così discoli già dal seno della madre, diciamo così agitati, aveva creato sicuramente in lei eh, delle problematiche piuttosto serie. Per quale motivo io? Eh, per quale motivo io? Per quale motivo io ho desiderato tanto avere dei figli e ho pregato per questo? Anche se il testo di Genesi dice che invece fu il marito a pregare. Andò a consultare il tetagramma così egli le dicesse la scuola di Sem, una scuola rabbinica, vedete che è un anacronismo chiaro, come tutto ciò sarebbe andato a finire, quindi rassicurandola andando a finire bene, che avrebbe dato i la luce ai due popoli, eccetera, eccetera. Il Signore le disse versetto 23. Due nazioni sono nel tuo ventre, due popoli dalle tue viscere si separeranno, un popolo prevarrà sull'altro, il maggiore servirà il minore. Ricordiamoci sempre, apro una parentesi, che nel Nuovo Testamento si fa spesso riferimento a, alla saga di Giacobbe con Esaù di Jacob e d'Ezav, per ammonire i cristiani, che sono stati comunque eletti scelti per, per i meriti del sangue di Cristo, a non svendere questa primogenitura, questa figliolanza, per un piatto di lenticchie e quindi eh, la figura senz'altro di Esav viene censurata ma non viene demonizzata capite? quindi quando si, si parla del, minore che serve, eh, del maggiore che, serve, che servirà il minore è già una profezia del fatto che eh, l'erede spirituale di Isacco e di Abramo sarà il minore non il maggiore che è Esav. e quindi già in questa frase abbiamo la, questa profezia scatologica messianica e alla fine del video capirete perché. Il Signore le disse: Per mezzo di un messaggero, Sem ricevette l'ispirazione dallo Spirito Santo che parlò a lei. Qui siamo in pieno Midrash perché il testo di Genesi non dice assolutamente questo. Due nazioni, goim, scritte in un certo modo, sono nel tuo ventre. Rashi dice: Sta scritto geim, cioè uomini importanti. In effetti c'è una differenza no, grafica. Tra, tra Goim e eh, Geim, c'è una differenza grafica. Noi traduciamo due popoli, due nazioni, Cine Goim, però Goim si scriverebbe con Gimel, eh, Yud, Yud, Mem, Finale. Qua invece noi abbiamo Goim con eh, Gimel, Vav, Yud, Mem, Finale. E quindi Rashi puntualmente ci dice state attenti perché voi dovre dovrete leggere non c'erano neanche le vocali all'epoca uomini importanti, infatti lui dice il testo allude, ecco qui di nuovo e con questo concludiamo ad Antonino e alla Rabbi Antonino sarebbe Antonino il Pio imperatore romano non mancavano mai la loro tavola i ravanelli rafano, né d'estate né d'inverno vi leggo cosa dice il Talmud su questo episodio nel trattato di Avodazarà, che vuol dire servizio straniero che sarebbe poi il trattato sull'idolatria al foglio 11a così è scritto l'imperatore romano antonino e rabbi sono i discendenti rappresentanti rispettivamente antonino di esav roma e l'altro è rabbi di Yaakov, israele nella letteratura rabbinica esav o edom lo vedremo nel versetto 30 viene costantemente identificato con il nemico escatologico vedete di israele che lo detiene nell'ultima e terribile schiavitù prima della definitiva liberazione operata dal messia edom esav che è la stessa cosa è così il termine convenzionale che indica nei testi Roma e la potenza del suo impero ostile al popolo di Dio ecco, così eh, noi troviamo scritto in Avodazara concludiamo, dice il testo dice il testo del commento del, del Rashi due popoli, leumim il termine leomi indica sempre un popolo costituito in un regno, quindi non un popolo avventizio ma un popolo costituito e ben compaginato. Dalle tue viscere si separeranno, il testo biblico dice così, il commento dice, fin dalle viscere si separeranno, uno si volterà verso la sua impietà e l'altro verso la sua rettitudine, mentre abbiamo visto che si sono separati, di abbiamo visto, ve l'ho poi detto l'altra volta nell'introduzione, ma voi l'avrete sicuramente letto nel capitolo 33, ve lo voglio dire per legarlo, poi quando ci arriveremo non, non staremo a ripetere il discorso, faremo solo riferimento a questa puntata, si sono separati concordamente, che poi gli edomiti nel libro del, dell'Esodo, nel libro dei numeri, e nel libro del Deuteronomio, come ricordo, siano stati nemici di Israele, questo è vero, che siano stati pesantemente censurati dai, dai, dai, dai profeti, in modo particolare da Geremia, che dedica contro di loro delle invettive terribili, perché si sono alleati con gli israeliti contro Gerusalemme, contro Giuda, assolutamente sì. Allora, vedete, questa lettura negativa è una lettura eziologica, cioè visto che è andata a finire così vuol dire che eziologicamente cioè in Genesi i due fratelli dovevano aver preso due strade diverse e rappresentare due culture profondamente diverse laicista, quasi diabolica quella di Esav quella religiosa e quella mistica e quella spirituale quella di Jacob. ma tra i due fratelli non andò così i discendenti sì ma i due fratelli non andò così non andò così biblicamente quindi cerchiamo... Io ve lo dico, a me dispiace dire questo però ehm, perché io ho, una, ho un rispetto infinito per una cultura pentamillenaria e mi dovrei sciacquare la bocca quando la cito, però eh, biblicamente non, non funziona. Ecco, i discendenti sì, Edom sì, Edom sicuramente sì contro Israele, su, questa, su questo sicuramente sì e Rashi che scrive all'inizio del XII secolo dell'era volgare, tra la fine dell'XI e XII secolo, queste cose le conosce molto bene, e allora giustamente lui dice, eh, fin dalle viscere essi si separeranno, uno si volgerà verso la sua impietà e l'altro verso la sua rettitudine. Un popolo prevarrà sull'altro e dice, essi non saranno mai di uguale grandezza, ma quando uno si innalzerà l'altro cadrà. Per questo c'è scritto, Tiro ha detto a Gerusalemme, io sarò riempita di ricchezza ora che essa è devastata. E qui è... Citazione di Ezechiele 26, versetto 2. Tiro, infatti, divenne piena di ricchezza solo dopo che Gerusalemme fu devastata. E qui abbiamo il testo di Pesachim, il trattato di Pesachim, 42, foglio B, e il trattato della Megillah, il foglio 6A. Prossima volta andremo avanti con il versetto 24, quando nasceranno i due gemelli. Ciao e grazie.